Ospite, buongiorno. buongiorno, Raffaella Sensoli del Movimento 5 eh, Stelle, c'è <coughs> qualche notizia che vuole commentare, non ho letto la, eh, il Corriere di Romagna che vado subito a leggere, un luglio autunnale e Cervia si allaga, È il, la fotonotizia lei Peraltro viene da, eh, da, da Rimini, dalla costa, sì. e eh, che ha vissuto in questi giorni eh, notevoli problemi. Abbiamo visto tutti la, eh, il ripristino di Milano Marittima dopo eh, la terribile tromba d'aria che ha devastato i bagni e la pineta. Sì, io innanzitutto devo fare i complimenti ai nostri operatori che veramente in tempo di record hanno ristabilito insomma, la, il funzionamento, il pieno funzionamento del degli stabilimenti balneari, ringrazio anche la, per la solidarietà avuta sia dai, da tutti i cittadini ma anche dai turisti, io l'altro giorno ho commentato con un post dicendo insomma che eh, da noi in Romagna l'accoglienza la, eh, è il cuore della nostra attività e cerchiamo di far sentire i turisti come a casa loro, vista la dimostrazione di affetto forse ci siamo riusciti insomma. quindi questo sicuramente ci fa piacere. Il tema fondamentale è che eh, Insomma, Di cambiamento climatico si parla quotidianamente, di eh, urbanizzazione che negli anni purtroppo eh, è stata selvaggia, soprattutto in Romagna, io vengo da Rimini e il termine riminizzazione purtroppo è entrato anche nei vocabolari proprio per, per eh, definire eh, l'eccesso di cemento in maniera non regolata. Eh, sono, sono problemi, bisogna intervenire in maniera strutturale, in maniera lungimirante, non, purtroppo non servono più o meglio servono in emergenza chiaramente eh, delle soluzioni e degli aiuti ma sicuramente se non si pensa nel lungo periodo eh, il problema non lo si risolve, anzi saremo sempre con l'affanno a rincorrere purtroppo eh, questi eventi. Sì, se ne parla quando ci sono questi eventi, se ne è parlato molto nei mesi scorsi perché eh, Greta Thunberg è diventata la paladina di questi temi rappresentando la nuova generazione che chiede risposte concrete alla politica, è stata ricevuta anche eh, da noi, dalle massime eh, istituzioni anche qui in Italia, ehm, è un'accoglienza eh, reale quella che la politica fa alle richieste di questa ragazza o è un modo per uh, insomma, tenere tener buona la nuova generazione no. che invece chiede azioni? No, no assolutamente, la, la sensibilità da parte del governo c'è, è stata dimostrata, il ministro Costa eh, ha già eh, provveduto a modificare la, la legislazione, ad esempio eh, per quanto riguarda la raccolta di rifiuti plastici in mare, addirittura con la legislazione precedente i pescherecci che raccoglievano plastica erano costretti a ributtarle in mare perché addirittura rischiavano l'accusa di traffico illegale di rifiuti, traffico illecito di rifiuti, invece ad oggi sono incentivati proprio nel momento in cui assieme al pescato purtroppo come capita spesso raccolgono della plastica a riportarla eh, sulla costa e quindi ad aiutare anche quella che è sia la pulizia del nostro mare sia eh, ovviamente il riciclaggio dei, il riciclo dei rifiuti. Eh, questa è una, è una, ad esempio, delle azioni eh, chiaramente questa va ad attenuare gli effetti drastici che ha avuto oggi, ad esempio, l'inquinamento della plastica nei nostri mari, è ovvio che bisogna lavorare in prospettiva, bisogna lavorare per un mondo plastic free, bisogna lavorare per un mondo a emissioni zero, ricordiamo che entro il 2050 dovremo arrivare a emissioni nette pari a zero, quindi il lavoro da fare è sicuramente tanto, Stanno, eh, il governo sta eh, incentivando l'uso dell'elettrico, l'uso delle fonti di energia eh, rinnovabile, quindi insomma l'interesse è concreto, ma d'altra parte l'ambiente era una delle stelle del del movimento, quindi eh, Greta è stata accolta veramente con affetto perché eh, ha avuto assortito l'effetto mediatico che serviva per sensibilizzare ancora di più i cittadini sull'argomento. E sulla plastica è stata fatta una risoluzione anche in assemblea legislativa sì, per sì, la raccolta sì. della plastica e poi ricordiamo che adesso le, le spiagge sono plastic free. Sì, è, non è tutte, sta... però insomma ci si sta lavorando e anzi eh, l'invito che facciamo anche ai produttori ad esempio di, eh, di stoviglie, di, di, di bicchieri, di posate soprattutto da noi in Romagna dove i locali in spiaggia sono tanti, insomma li, esort li esortiamo a convertire anche eh, la produzione in quello che è il, il compostabile o addirittura nel, eh, nel riuso, ad esempio ci sono i policarbonati, insomma io non sono un tecnico poi della materia, però ci sono anche materiali non di vetro perché poi, soprattutto nella costa, c'è un problema legato rischiosi. alla sicurezza eh, per il vetro, però riutilizzabile e quindi insomma andiamo sempre verso la meno produzione di rifiuto e il riuso. Senta, cambiamo argomento. Io eh, passerei al tema della sanità perché lei è vicepresidente della commissione sanità. E, tra l'altro, oggi proprio eh, la. Ehm, Nuova Ferrara eh, pubblica la notizia di una interrogazione che lei ha presentato eh, ieri, ospedale Senso il Movimento 5 Stelle vuole certezze sui reparti da salvare ad Argenta. Di che cosa eh, si tratta? Che cosa eh, ha chiesto in questa interrogazione di cui dà notizia anche Ma la nuova? Sì, c'era arrivata notizia dal, dal nostro consigliere comunale dell'ennesimo rischio di depotenziamento eh, di un ospedale. Eh, di provincia diciamo così in funzione di Cona, purtroppo in tutta la provincia di Ferrara si sono depotenziati i reparti, si sono chiusi i reparti, si è chiuso ad esempio il punto nascita di Lago Santo e, eh, e a rischio c'era anche intanto una parte dell'ospedale di Argenta, guarda caso eh, il giorno dopo il deposito della nostra interrogazione il Presidente Bonaccini ha rassicurato tutti dicendo che era solo una chiusura estiva in funzione delle ferie, quelle, quelle eh, diminuzioni di, eh, di servizio che ci sono temporanee eh, per il periodo estivo e rassicurando tutti quanti che non si sarebbe assolutamente fatto nessun depotenziamento. Aspetto risposta scritta, nel senso che le dichiarazioni a mezzo stampa vanno bene, eh, ringrazio il Presidente, però insomma, vedremo quando risponderanno eh, nero su bianco alla nostra interrogazione che cosa succederà dell'ospedale di Argenta. Secondo noi i presidi periferici sono importantissimi. Eh, non va assolutamente scaricato sul cittadino l'onere di doversi spostare per eh, servizi che potrebbero essere benissimo ehm, erogati sul territorio e poi quello che abbiamo sempre recriminato a questa giunta che con lo slogan meno ospedale più territorio in realtà hanno solo fatto meno ospedale finora senza aumentare i servizi territoriali prima va garantito al cittadino il servizio migliore il più vicino possibile a casa Chiaramente parliamo insomma, non di interventi di un certo tipo, è naturale che se c'è una certa gravità è meglio andare in un centro specializzato a costo di fare qualche chilometro in più. Parliamo di servizi ovviamente che possono essere usufruiti dai cittadini in eh, distanze da casa brevi. Ecco e parlando invece di eh, magari interventi più complessi più o meno complessi e c'è il tema delle liste d'attesa. Oggi farete sì. una commissione? Oggi ci sarà un'informativa un dell'assessorato in commissione, anche qui io ho depositato sia tempo fa una interrogazione perché mi erano arrivate numerose segnalazioni riguardo i tempi di attesa eh, di eh, diverse prestazioni. Cosa è emerso? È emerso sostanzialmente che la trasparenza in Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda le liste d'attesa è... Parziale, nel senso che viene eh, pubblicata la tempistica solamente per le 50 prestazioni eh, monitorate per legge dal servizio sanitario. Eh, quello che emerge è che per l'ennesima volta la Giunta utilizza le statistiche non tanto per analizzare la situazione ma per fare propaganda, perché se io concentro tutte le risorse in quelle 50 prestazioni che sono obbligato a rendicontare e faccio vedere che sono bravissimo rispetto a tutti i tempi e poi a noi per le altre prestazioni che sono tantissime, arrivano segnalazioni continue di persone che devono attendere mesi e mesi, addirittura ieri sul, eh, sul Carlino di Rimini un signore ha dichiarato che gli hanno dato una eh, visita oculistica a quasi due anni con un rischio di distacco della retina, insomma capisce che c'è qualcosa che non va, quindi abbiamo depositato ieri un'ulteriore interrogazione, questa mattina magari approfitteremo dell'informativa dell'assessorato per porre delle domande, anche in ragione del fatto che ad esempio non, eh, oggi non c'è all'ordine del giorno, ma magari faremo la domanda riguardo eh, il, i tempi di attesa per gli interventi chirurgici, perché poi sono anche quello un grande problema che c'è in Emilia Romagna, perché eh, noi non troviamo corretto che ci siano all'interno delle strutture pubbliche cittadini di serie A e cittadini di serie B, ossia a parità di gravità e di urgenza. Se io chiedo e ho necessità di un intervento eh, all'interno del servizio pubblico, magari devo aspettare settimane, se vado con la cosiddetta intramegna, cioè col servizio privato all'interno della struttura pubblica, due giorni dopo mi operano, non lo riteniamo assolutamente eh, corretto e secondo noi insomma, non rispetta nemmeno il principio universalistico della sanità pubblica. Legato al tema della sanità c'è cioè quello dei fondi alla sanità sì. perché eh, nel bilancio regionale eh, il bilancio regionale è dedicato per più del 70% alla sì. sanità e in questi giorni state proprio analizzando l'assestamento del bilancio eh, con nuovi fondi da allocare. C'è qualche richiesta che il Movimento 5 Stelle fa a proposito di sanità o c'è qualche osservazione sul bilancio che lei vuole vuol rilevare anche qui in Commissione? Il fil che insomma, abbiamo sempre portato avanti quando si parlava di bilancio era quello di cercare di eh, collocare le risorse il più possibile all'interno delle strutture pubbliche. Mi spiego meglio. Eh, ad esempio, eh, quando c'è un problema di liste d'attesa, molto spesso in emergenza, la Regione cosa fa? Acquista prestazioni dal privato erogandole poi attraverso... Il servizio pubblico se le stesse risorse noi le mettessimo a sistema all'interno del servizio pubblico magari assumendo personale eh, aumentando eh, gli orari eh, in cui si effettuano esami diagnostica o visite noi investiremmo quelle risorse e riusciremo innanzitutto ad ammortizzare meglio i costi ad esempio delle nuove apparecchiature offriremo un servizio maggiore ai cittadini ridurremo le liste d'attesa e non eh, il cittadino non sarebbe costretto in alcuni casi a rivolgersi al privato come spesso avviene. Eh, per fortuna già si è messo un, un tampone ad esempio a quello che era il problema di, di costi, delle prestazioni perché ad esempio eh, negli esami e nella diagnostica spesso il privato costava meno rispetto al ticket del pubblico. Questo dovuto al super ticket. L'Emilia Romagna è stata la prima ad abolire il super ticket grazie a una nostra mozione approvata in aula eh, due anni fa. Siamo riusciti del a ottenere gennaio, vero? Non esatto, si paga più. esatto, fino a un, eh, ai 100.000 euro di reddito, praticamente non si paga più il super ticket. Noi comunque. Eh, Avevamo portato avanti questa battaglia da due anni, ripeto c'era una nostra risoluzione approvata in aula due anni prima, il governo, la ministra Grillo ovviamente sta spingendo perché in tutte le regioni si arrivi alla stessa eh, soluzione perché chiaramente non è possibile in un regime sanitario come il nostro che le prestazioni nel privato costino meno rispetto ai ticket richiesti dal pubblico considerando che noi paghiamo già la sanità con le nostre tasse. Certo, eh, a livello di fondi nazionali c'è stata um, la richiesta delle regioni di eh, non eh, tagliare i fondi. Assolutamente. Lei sostiene questa richiesta? Il governo che motivazioni sì. ha nel voler tagliare i fondi? Ma questa mattina proprio in Commissione eh, posso già affermare che approveremo una risoluzione che porta la mia firma ma è stata sottoscritta dal, dal Partito Democratico dove chiediamo che nel patto per la salute eh, venga tolto quell'emendamento messo purtroppo dal Ministro Tria senza eh, consultare il Ministro Grillo eh, dove si metteva una sorta di clausola eh, per la riduzione dei fondi alla sanità nel caso in cui la situazione macroeconomica cambi, insomma nel momento in cui i conti non tornano il ministro Tria vorrebbe attingere alla sanità, questo non è accettabile. Noi eh, del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre eh, gridato al fatto che la sanità e l'istruzione venivano usati come dei bancomat dalla politica, quindi eh, stiamo facendo un'azione coordinata in tutte le regioni assieme al Ministero della Salute perché il servizio sanitario pubblico e i fondi relativi al servizio sanitario pubblico vengano assolutamente salvaguardati. Cambiamo eh, argomento, andiamo eh, su alcune eh, notizie che abbiamo trovato nelle pagine eh, regionali, eh, interne, nel, nel testate e la regione lancia il salvagente ai negozi, in cantiere un bando da 4 milioni di Euro dedicato alle attività di vicinato, qui siamo sul eh, Carlino, prendo però anche il corriere di Rimini, ristrutturazione e affitti la regione aiuta bar, ristoranti e botteghe del centro bando da 4 milioni di euro per finanziare direttamente i titolari degli esercizi eh, commerciali eh, eh, subito dopo l'estate uscirà infatti un bando da 4 milioni di euro a cui però l'assessore al commercio Andrea Corsini spera di dar seguito con altri finanziamenti nel bilancio 2020 eh, le associazioni di categoria accolgono con eh, grande favore questo, eh, questa iniziativa perché appunto eh, anche una delle eh, motivazioni nella crisi del commercio sarebbero proprio eh, gli affitti elevati e in questo modo si va ad aiutare il commercio. Cosa pensa di questo provvedimento? Allora, se eh, prendiamo la notizia, la isoliamo da eh, tutto il contesto, soprattutto dalla, dalla storia che ha portato a questa situazione, sicuramente non possiamo lamentarci, nel senso che nel momento in cui si stanziano fondi per il piccolo commercio, noi eh, siamo contenti perché è sempre quello che abbiamo chiesto eh, negli anni a questa giunta. Eh, quello che emerge per l'ennesima volta, a costo di sembrare ripetitiva, è che in quest'ultimo anno di legislatura stanno buttando tutto sul piatto, specialmente in quei, eh, in quei settori che negli anni invece sono stati trascurati. Anche qui manca una visione di insieme, soprattutto manca una visione a lungo termine della politica. Eh, noi viviamo, io ho quasi 40 anni, ma penso da quando sono nata da quando ho iniziato a ascoltare i primi telegiornali da bambina, ho sempre sentito parlare la politica in periodi che andavano di 5 anni in 5 anni, Cioè si ragiona sempre in funzione del mandato elettorale o del rinnovo di mandato elettorale, una visione d'insieme del comune, della regione, del paese non la si è praticamente mai vista forse fino a un anno fa, quando siamo arrivati al governo del, del paese noi e dove siamo entrati invece negli anni in tanti piccoli comuni. Se il Partito Democratico negli anni, anziché agevolare la costruzione di centri commerciali ogni sette passi, concedetemi la, la, la frase, avesse fatto veramente un piano del commercio strutturato, ad oggi non si arriverebbe a queste soluzioni che comunque restano soluzioni d'emergenza, un po' come si parlava prima del clima e del maltempo, questa è una soluzione d'emergenza perché tanti commercianti sono strozzati non solo dagli affitti ma tutta una, da tutta una situazione concorrenziale svantaggiosa per loro fatta eh, negli anni dalla grande distribuzione dei centri commerciali e ad oggi si va a tamponare dando qualche fondo magari qualche mese prima delle elezioni, così facendoli contenti, dando un po' di respiro e sperando che magari non decidano di, di, cambiare, di cambiare simbolo nella scheda elettorale alla prossima tornata. La fermo. la fermo perché siamo arrivati al termine della nostra eh, trasmissione. Volevo eh, però segnalare eh, una, un fatto che è avvenuto eh, a, a Bologna, a Dozzano, picchiato perché era vestito da donna, aggressione al bar, l'avvocato Cati Latorre, episodio scioccante, picchiato con quattro pugni sul volto perché indossava abiti femminili e avrebbe sfiorato per sbaglio la mano del suo aggressore. Ora il ragazzo di 34 anni si trova all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per farsi medicare. E appena possibile presenterà denuncia ai carabinieri, che appunto è il Latore a segnalare questo episodio. E... È un episodio eh, che mh, appunto, segnalo in trasmissione perché si lega con un eh, dibattito che sta avvenendo in assemblea legislativa che sì. è quello della legge contro l'homo transnegatività che adesso sì. però ha cambiato nome perché sono già passati degli emendamenti e tornerà in aula il eh, 24 luglio. C'è chi dice che questa legge è Importante, ci sono altre posizioni eh, su questa legge che dicono: tipo, eh, ho preso qui il eh, Corriere di Romagna, omotransnegatività. La legge non è una priorità eh, per le famiglie, e a parlare è il coordinatore nazionale Alta Italia del movimento. Per le famiglie eh, che è Mirko De Carli. Eh, è una legge che invece voi avete chiesto che venisse approvata subito sì. in aula due settimane fa, che adesso è tornata in commissione. Che significato ha questa legge e qual noi, è la vostra posizione? Noi eh, abbiamo depositato una risoluzione proprio per chiedere che, eh, avevamo depositato una risoluzione proprio per chiedere che non ritornasse in commissione. Eh, la legge perché secondo noi aveva invece carattere di urgenza. Eh, dispiace leggere certi titoli perché quando si parla di discriminazione io credo che sia una priorità anche per le famiglie perché se a una di queste famiglie... Eh, se una di queste famiglie avesse un figlio omosessuale, vittima magari di bullismo, di discriminazione eh, o peggio di violenza, come è successo poi a Dozzano, credo che diventerebbe una priorità anche per queste famiglie. Nel momento in cui si parla di diritti e di, di discriminazione, lo dico da mamma, prima che da consigliere regionale, credo che sia una priorità per tutti quanti, perché ricordiamoci sempre che... Vittima di discriminazione potrebbe essere benissimo uno dei nostri figli, a prescindere dal tipo di discriminazione. Bene, con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione, ringraziamo Raffaella Sensoli Grazie per essere qui.